Qual è il modo più semplice per migliorare la tua alimentazione? In un'espressione aumenta la fibra alimentare nella tua dieta, riducendo gli alimenti che non la contengono, come ad esempio la carne, le uova e i formaggi, ed aumentando gli alimenti che la contengono, in primis i legumi, i cereali integrali, frutta, verdura e noci. Ecco come la fibra alimentare ci aiuta a controllare il peso corporeo. Innanzitutto, quando noi mangiamo alimenti che contengono fibra alimentare, mangiamo degli alimenti che sono più diluiti, hanno meno calorie al loro interno. Siamo costretti a masticare di più, lo stomaco si distende di più, lo svuotamento dello stomaco è rallentato e il transito a livello dell'ileo, nell'ultima parte dell'intestino tenue, è ulteriormente rallentato. La fibra alimentare quando raggiunge il colon e quindi raggiunge i nostri batteri, flora batterica, viene fermentata con produzione di acidi grassi volatili che hanno un effetto antinfiammatorio e che stimano tutti gli ormoni che favoriscono la sazietà. Quindi in pratica noi, dopo un pasto ricco di fibre, introduciamo molte meno calorie nel pasto successivo. Un altro oh, meccanismo con cui la fibra alimentare è in grado di ridurre eh, l'assunzione di calorie è l'effetto di intrappolamento, di trapping dei nutrienti che sono contenuti nel nostro pasto. Ad esempio, riduce l'assorbimento di grassi e di carboidrati. Si è calcolato che in America, se gli americani seguissero le linee guida loro, avrebbero una riduzione dell'assorbimento dei nutrienti nella loro dieta di circa 100 calorie al giorno. Non solo altro meccanismo con cui la fibra alimentare aumenta il dispendio calorico è tutto questo lavoro che il nostro tubo gastroenterico, il nostro intestino deve fare per digerirla diciamo e questo viene fatto quando noi dormiamo quando noi siamo a riposo ed è stato computato in circa 50 calorie al giorno in più di dispendio calorico e quindi il nostro metabolismo basale viene aumentato di 50 calorie quindi in definitiva la fibra alimentare ci fa ridurre l'apporto calorico e aumentare il dispendio calorico. Non è un caso che le popolazioni a livello mondiale con più basso tasso di obesità sono quelle che assumono più fibra alimentare.